avvocato Maria Capozza, esperta in diritto di famiglia e diritto canonico. L'avvocato esperto in diritto di famiglia è l'avvocato che vi può supportare in caso di separazione, eh, affidamento dei figli, giudizi dinanzi al tribunale dei minori, eh, tutela di anziani fragili, tutela del patrimonio familiare. Un avvocato rotale è un esperto, un canonista esperto in giudizi di nullità del matrimonio, in diritto penale del canonico e in diritto patrimoniale canonico e anche il diritto del lavoro canonico. Eh, oggi vi parlo dell'importanza della consulenza legale in caso di separazione. Eh, perché è importante la consulenza legale? Perché vi può orientare per una migliore gestione del patrimonio familiare, eh, per individuare il menaggio familiare ottimale durante una separazione, anche in caso di rottura definitiva o addirittura in caso di nullità del matrimonio e poi vi può supportare per individuare la soluzione migliore per il mantenimento dei vostri figli che per qualunque età della vita avranno sempre bisogno di voi, e del mantenimento e soprattutto di un progetto educativo da concordare insieme, quindi il legale vi dovrà supportare nel trasformarvi in una coppia genitoriale non tanto ovviamente dal punto di vista psicologico, ma dal punto di vista appunto legale, e patrimoniale e giuridico a tutto tondo. Un avvocato rotale potrà valutare se ci sono gli estremi per avviare un giudizio di nullità del matrimonio, e quindi se ci sono i presupposti anche per un giudizio breve o se bisogna avviare un giudizio ordinario. E quindi diciamo che la consulenza legale preventiva è fondamentale proprio per orientarvi nella scelta migliore a tutela dei vostri interessi, del patrimonio familiare, del bene dei ragazzi e anche, perché no, per individuare l'equilibrio giusto tra di tra, tra, tra voi, tra, con il vostro partner per il futuro. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.